Sadici, sadici, sadici. il metodo mi sembra giusto cioè insulti e spintoni loro cosa fanno nei laboratori? loro cosa fanno nei laboratori? firmate ho smesso di mangiare carne e i suoi derivati e da allora ho smesso di ammalarmi in pratica, per un raffreddore ogni due anni non c'è bisogno di andare dal medico lo curo con limone e peperoncino firmate animali hanno bisogno di voi voi siete il futuro di questo allora, non avete ancora firmato? Firmate su www.salvalasperimentazioneanimale.it. Non esistono metodi alternativi.